Sì, intanto ringrazio anche io, tutti gli uffici, l'assessore e la precedente Presidente della Commissione per il lavoro che è stato svolto su questo tema. E ricordo a tutti quanti che è stato fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle con l'istituzione della Commissione sui piani di zona e poi è stata coinvolta anche la Regione perché comunque sì, tutte queste convenzioni sono su finanziamento regionale e con... Eh, messa a disposizione dei terreni del Comune di Roma. quindi eh, la sinergia c'è e per fortuna che è stato trovato un sistema per poter entrare in sinergia la, il problema è che fino all'arrivo all del Movimento 5 Stelle nessuno si era mai curato di andare a verificare quello che stava succedendo nei piani di zona quindi benissimo queste due queste tre approvazioni di delibere che sono le, le, le ennesime di, di una lunga serie che è stata portata in aula. Eh, queste sono particolarmente urgenti perché eh, a ottobre alcuni appartamenti di queste piani di zona verranno venduti all'asta se non si interviene con questa delibera. Quindi eh, il voto favorevole va anche all'immediata eseguibilità eh, perché ce n'è urgenza eh, ringrazio tutti quanti eh, mi dispiace perché la sindaca non è che non, non se ne è occupata visto che l'assessore Montuori che è propagine della sindaca sono anni che ci sta lavorando sopra grazie ancora a tutti eh, il voto favorevole del Movimento 5 Stelle su tutte e tre le delibere grazie